WhatsApp, la truffa al cioccolato che ha coinvolto Perugina. Questa volta è toccato alla Perugina, nota azienda produttrice di cioccolatini di proprietà della Nestle, fare i conti con l'ennesima truffa su WhatsApp. Da qualche giorno, infatti. Sull'app si stanno diffondendo messaggi che invitano a cliccare il link di una falsa promozione da parte proprio di Perugina che, precisa, non c'entra niente con quanto sta accadendo. L'ingannevole messaggio che si riceve su WhatsApp invita gli utenti a festeggiare il compleanno dell'azienda che, per l'occasione, distribuirebbe gratuitamente 10.000 confezioni di cioccolatini. Il destinatario viene poi invitato a cliccare su un link contenuto nel testo che indirizza un sito falso del marchio. Qualora doveste ricevere messaggi di questo genere segnalateceli, ha scritto su Facebook la polizia di Stato. Dunque, è il caso di non abbassare mai la guardia e di non fidarsi delle promozioni che girano sui social. La truffa, anche se in questo caso addolcita dal sapore di cioccolato, è sempre dietro langolo.